Non mi segue più vero Non ti sto disturbando Bastardello Dungeon Dimension Good, dim good Dream Nightmare Overworld Ma che dungeon <coughs> Esiste Che cazzo è Ma che cazzo di affare Mi sono andato a cacciare boys Perché devi rompere il cazzo sono incuriosito da questa cosa. Anche se so che è una minchiata entrare, però abbiamo la spada adesso. Mummie. Venite, venite così bruciate no non bruciano le mummie vero? non bruciano le mummie un'altra cosa uscite? tornatevene da dove siete venute bastarde Stanno saltare Sapete venire qua? Bastarde Sapete venire di qua? Mm. RAP! Futuristico! Ok, direi che non siamo ancora pronti Per entrare in quel posto Che cazzo è qua? Marble Comunque ho capito cos'è che... Perché mi attacca dopo lo lì Perché praticamente lui È un drago Però sto gioco di merda Me lo segnala come animale Perché effettivamente il drago è un animale È un rettile Vai poi abbiamo un po' di platino ancora giuro che se adesso appare lo scheletro mi, mi incazzo ma oh bro perché devi fare così? sto cercando ancora di capire a cosa serve quel coso ma non riesco a capirlo proprio Qua abbiamo del platino non usato. Easy, possiamo farci ancora uno, possiamo farci il corsaletto. Ci prendiamo pure questo e andiamo a fare la nostra bella casetta che direi di fare non abbiamo però i materiali per farla va bene ragazzi direi che per questo video abbiamo finito direi che abbiamo fatto abbastanza abbiamo accennato un pochino l'inizio del della nostra bellissima abitazione con il letto aspettate non mi piace questa cosa qua deve essere 3 il letto abbiamo il cioè letto abbiamo un po di cose abbiamo anche la nostra piccola casa l'inizio della nostra piccola casa che sarà una palafitta uh, off camera uh, andrò un po' avanti perché cioè comunque devo farmare qualcosina e se no i video sono un po' monotoni e tutti noiosi allora Direi che per il prossimo video, eh, la nostra concluderemo la nostra casetta. Andremo a esplorare una, forse, a esplorare un po' l'overworld. E poi, niente, direi che ho detto tutto. Ci vediamo al prossimo video.